No. Seguimi in questo posto magico Dai vieni con me sarà un attimo Rallenta senti il mio battito Guarda avanti guarda che spettacolo spettacolo. Camminavamo avanti per i sentieri più scuri Non ci siamo mai curati nei nostri momenti bui Non ci siamo mai fidati di consigli sbagliati di altrui E ci siamo ritrovati nel momento in realtà sembra parallela Ho uno zaino sopra la mia schiena Lei mi sembra quasi una straniera Persi sopra una riviera No, no, no, no No, no, no, no, no, no Vorrei girare il mondo, vieni con me Anche se mi nascondo, resta con me Se mi addormento, resta con me Vorrei correre il rischio, vieni con me Anche se sono immobile, resta con me Un tuffo nel profondo, vieni con me Adesso che mi sveglio non ci sei te Ma siamo qui forse per sbaglio Devo farlo, scusa. scusa se non sono calmo Oppure a Londra, a Parigi, a Stoccolma, a Dublino Poi a Roma, in California, a Barcellona Lo sai se potessi sul al mondo Vieni con me, anche se mi nascondo Resta con me, vorrei vivere un sogno Vieni con me, anche se mi addormento Resta con me, vorrei correre il rischio Vieni con me